Con questo video tutorial vediamo come utilizzare un nuovo plugin, che è il plugin che consente di gestire le mappe Google a, nel nostro sito attraverso il plugin MapPress. Vediamo un po' come funziona. Beh, come funziona lo vediamo in realtà nel sito modello, se io clicco in corrispondenza della pagina dove siamo e eh, vedete che accedo a una breve descrizione che rimanda a un sito che è il sito del il sito comprensivo Jatteco Masco dove il plugin è attivo con peraltro possibilità di più visualizzazioni sia come mappa che come satellite c'è anche poi la possibilità di mettere anche il cosiddetto street view insomma ci sono tutta una serie di opzioni tipiche di Google mm? Cliccando poi in corrispondenza del nostro posizionamento della scuola e cliccando su percorsi è possibile poi far fare al sistema un percorso proprio stradale per arrivare dalla sede in cui noi ci troviamo alla sede della scuola, sia attraverso la macchina che a piedi che in bicicletta. Poi, in maniera molto corretta, la collega Franca ha inserito sotto anche un'informazione testuale, anche questa è una attenzione dal punto di vista dell'accessibilità. Quando noi usiamo dei componenti aggiuntivi che possono essere video, immagini o iframe di varia natura, è opportuno facilitare la gestione dell'informazione con delle informazioni a corredo se si tratta di video buona è l'idea di sottotitolarli o di mettere a fianco una sintesi di quello che viene detto nel video stesso questo a favore dei cittadini sordi se invece si tratta di altre componenti o immagini o, o altro è opportuno dare una descrizione testuale in questo caso è opportuno inserire due o tre informazioni scritte per raggiungere la sede della scuola attraverso vari mezzi, che potrebbero essere mezzi pubblici, piuttosto che il treno, piuttosto che, che la macchina personale. Bene, vediamo un po' allora come mettere questa mappa all'interno del nostro sito. Per fare questo ci spostiamo ancora nel nostro pannello di amministrazione e dobbiamo andare a cercare un nuovo plugin questo plugin si chiama mappress adesso non ricordo bene se con 2P o 1 ma penso 2 vedete MapPress is Google Maps anche esso ha un buon punteggio lo installiamo siete davvero, davvero sicuri certo che lo si è ormai è anche esso un plugin più che collaudato e lo attiviamo una volta che è attivato il plugin, nelle nostre pagine e nei nostri post o articoli viene visualizzato in automatico un, uno spazio a disposizione, un boxettino proprio per inserire la mappa del, eh, del, del, del luogo che noi vogliamo indicare come eh, diciamo posizionamento geografico ha anch'esso delle possibilità di configurazione che vedete qua tra l'altro la, questa versione che noi scarichiamo è la versione gratuita adesso c'è un momento un po' di rallentamento di connessione per cui questo invita un po' a chiacchierare e, e invece c'è poi una versione più completa ancora che invece è a pagamento vedete qua c'è possibilità di individuare tutti gli elementi aggiuntivi in questa nuova versione peraltro riconosce automaticamente la lingua per cui è già tutto in italiano e insomma vedete poi la possibilità vostra no, di andare ad arricchirlo di tanti altri eh, funzionalità tra l'altro anche una pulsante ad esempio per le condizioni del traffico in tempo reale bene andiamo adesso a inserirlo e lo inseriamo all'interno della pagina dove siamo no, qui noi siamo in via ripamonte 85 mettiamo ci riportiamo magari questi due elementi edit e andiamo a modificare la nostra pagina qui magari ce lo riscriviamo e andiamo a scrivere come raggiungerci oppure anzi mettiamo direttamente mappa della sede adesso poi la formulazione linguistica ecco qui ho mangiato un pezzo di parole mi viene d'aiuto il vedete il pulsante annulla bene in questo qua non diamo allora però a marcare come testata 3 già in altra occasione abbiamo detto che se noi mettiamo dei titoli interni al nostro spazio di editing partiamo sempre dal livello 3 perché il livello 1 è quello del, del nome della scuola, il nome del sito il livello 2 è il nome della pagina, in questo caso dove siamo, e noi partiamo dal 3 in giù e andiamo a vedere se c'è da qualche parte eccolo qua, questo nuovo box MacPress che è nato proprio, si è stato inserito grazie all'attivazione del plugin facciamo clic per estendere la visualizzazione era già estesa ma in uso non ce n'è nessuna nuova mappa bene aggiungiamo il luogo il luogo è facciamo finta che sia questo adesso no via questa attualmente è attualmente la sede dell'ufficio scolastico regionale via ripamonte 85 Milano Ok, la aggiungiamo in modo che automaticamente venga visualizzata, vedete? Esattamente qua. Qui possiamo modificare anche il tipo di scrittura. Mi piace che via Giuseppe Pomonti non sia scritto in alto, ma sia qua. E qua mettiamo la nostra scuola, non so, IC scuola. Facciamo finta. Eh? Scuola aperta sul web, eh? la, scuola, la scuola, di Porta aperta sul web. Salva. Ecco, così viene anche segnalata in modo più preciso. E gli diamo un nome, qua possiamo chiamarla sede centrale, IC scuola aperta, così poi dopo, nel caso avessimo degli altri plessi, la, eh, la riconosciamo. Salva. Perfetto, vedete che adesso è qua pronta e dobbiamo soltanto inserirla. Posizioniamo il mouse appena sotto mappa della sede, vedete che nel momento in cui il mouse è sopra sede centrale o oh, inserisci nell'articolo. Lui automaticamente assegna un ID, cioè un numero identificativo unico alla nostra mappa e questo consente al sistema poi di avere tutte le informazioni per poterla visualizzare. Poi sotto mettiamo un bel come raggiungerci che è quella parte di eh, informazione aggiuntiva testuale alla mappa stessa, anch'essa lo marchiamo perché non è un paragrafo, vedete che non c'è un verbo no? ma è proprio un titolo di livello 3 perché fratello di mappa della sede e qua diciamo, non so, in treno e qua metteremo descrizione nel senso che poi andremo a scrivere come si arriva sia in treno che in auto oppure con i mezzi pubblici ecco e qua metteremo la sua descrizione in descrizione saranno parole, no? potrebbe essere pure un elenco puntato, prendi questo, poi cambia, eh, poi percorri dieci minuti di strada a piedi, Però in, e quindi sono queste frasi, e quindi saranno marcate come paragrafi. In treno, in auto, con i mezzi pubblici invece sono titoli, ma di che livello sono? Non sono fratelli di come raggiungerci, perché sono a livello più basso, ma sono figli e quindi siccome raggiungerci di livello 3 in treno metteremo che testata 4 cioè livello 4 in alto metteremo testata 4 e con i mezzi pubblici pure metteremo testata 4 adesso aggiorniamo eh, fatta un po' in fretta e furia eh, questa pagina si poteva fare decisamente meglio ma andiamo a vederla visualizza pagina ecco vedete che la nostra pagina qua inserita e qui noi abbiamo modo poi di giostrarci internamente con le funzioni tipiche di WordPress sia mostrandola sotto forma di mappa che sotto forma di satellite, quindi come fosse una fotografia con quella grande funzionalità aggiuntiva molto utile di, che ci consente, cliccando su una presenza di percorsi, di arrivare da qualsiasi luogo, poniamo che veniamo da Como e vogliamo arrivare in via Ripomonte 85, come si fa? Ottieni i percorsi, vedete no? qui c'è la mappa che mi consente di mostrare il percorso geografico da Como a Milano con tutte le indicazioni utili tipiche da Google Maps, no? compreso proprio la descrizione proprio diciamo strada per strada del percorso da compiere.